Ciao a tutti, questo è Web Marketing e Psicologia, io sono Andrea Saletti e oggi parliamo di ricerche di mercato, studio del comportamento d'acquisto e eye tracking. E lo facciamo con un ospite d'eccezione, Carlo Oldrini, che ci racconterà come si muovono i nostri occhi e come decidiamo di acquistare un prodotto rispetto a un altro quando entriamo in un supermercato. Ciao Carlo e benvenuto. Ciao Andrea, ciao Andrea. Allora, Carlo Aldrini, per i pochi che non lo conoscono, è vicepresidente marketing di Ipsos Italia, Ipsos che è uno dei più grandi istituti di ricerca al mondo, giusto per darti un'idea, annovera qualcosa come 17.000 ricercatori in oltre 90 paesi, e Carlo si occupa da 25 anni di ricerche di mercato. Negli ultimi anni si è dedicato a una metodologia di ricerca che integra neuroscienze, eye tracking e sistemi tradizionali per studiare i processi di acquisto tipici del consumatore nei negozi fisici. È poi autore del libro che vedi adesso in sovraimpressione, Gli occhi del consumatore, le scelte di acquisto analizzate con, occhi eye con occhiali eye tracking, e che ti consiglio assolutamente di acquistare perché riassume oltre 10.000 missioni di acquisto analizzate scientificamente adottando le ultime tecniche di mobile eye tracking e neuromarketing allora, Carlo, partiamo subito dalla cosa più affascinante di tutte. Dal 2015 avete realizzato due behavioral shopper lab, uno a Milano e uno a Bari, che corrispondono proprio a supermercati laboratorio, dove periodicamente effettuate dei test sul comportamento dei consumatori. Qualcosa, lasciatelo dire, di assolutamente affascinante. Vuoi raccontarci tu, Carlo, in cosa consistono questi supermercati sperimentali e come svolgete periodicamente queste ricerche? Sì, io li chiamo più volentieri come hai detto tu, eh, supermercati sperimentali, nel senso che quando li abbiamo concepiti e quando abbiamo cominciato nel 2014 a mettere in piedi tutta questa grande avventura, eh, avevamo proprio l'idea di non fare un laboratorio, ma di, fare un, di costruire un ambiente dove riuscire a mettere i consumatori in un contesto che fosse il più possibile vicino se non uguale a quello che eh, li circonda nel momento in cui entrano in un negozio e vanno a fare la spesa quindi se tu adesso spero che venrai a visitare i, i miei laboratori a breve immagino, molto volentieri eh, una volta che entrerai vedrai che non è un laboratorio, è un supermercato, cioè ci sono gli scaffali, ci sono i prodotti veri, ci sono i prodotti veri che scadono e che quindi bisogna sostituire, ci sono i carrelli, c'è la cassa, c'è eh, le luci, il pavimento, è tutto, è tutto come se fosse un, eh, un vero supermercato, perché il nostro obiettivo è proprio quello di mettere le persone che chiediamo di venire a fare questi studi, eh, Esattamente nella stessa situazione che si trovano normalmente. Ci sono chiaramente delle differenze. La differenza principale è che questi, queste persone che vengono nei, nei nostri supermercati a fare la spesa vedranno, o fo, forse vedranno, o forse non vedranno. Per esempio un nuovo prodotto che un'azienda vuole testare in uno scaffale, che ne so, dei biscotti, degli yogurt, nel frigorifero dei surgelati, che ne so, hai capito? Quindi ci sono degli elementi che sono quelli che noi testiamo e che cerchiamo di, di, di, di capire se vengono, come dicevi tu, visti. L'unica differenza che, che, che, che le persone quando fanno la spesa hanno è che indossano degli occhiali più o meno come quelli che hai tu e come quello che ho io in questo momento, perché ormai gli occhiali ai tre sono degli aggeggi leggerissimi, facilissimi e, e molto, molto poco invasivi, che registrano tutto quello che le persone fanno e soprattutto tutte le, tutto quello che le persone guardano e soprattutto quello che le persone non guardano. E da questo impariamo molte cose. Eh, io mi occupo di digital e vendita online e eh, da, ti dico, da, ho iniziato. Sono già maggiorenne, diciamo, ho iniziato nel 2000, <ride> quindi a questo punto di vista sì, ne, ne, ne, ho, ne ho viste. Eh, diciamo che ho un'idea di come un utente scansiona una pagina web, me la sono fatta, mettiam, mettiam, mettiamola così. Ma però, quando si tratta di store fisici,. Eh, mi immagino che le variabili che entrano in gioco sono veramente tante. Penso, per esempio, come al senso della vista. online è praticamente l'unico che viene stimolato. Nel mondo fisico, in realtà, è accompagnato esatto. da tutti gli altri sensi. Certo. Ecco, come si muovono i nostri occhi quando entriamo in un ambiente pieno di stimoli come un supermercato e esistono delle prevalenze sensoriali che hanno il sopravvento e influenzano le altre? Beh, allora... Sono diverse domande, Il, le prevalenze sensoriali nel mondo reale rimangono quelle di qualunque contesto, quindi la vista è comunque prevalente rispetto agli altri sensi, esattamente come quando guidiamo, andiamo in bicicletta o camminiamo per strada, eh, non c'è nessuna differenza. Eh, la differenza però la fanno tutti gli, gli altri stimoli che noi recepiamo quando... Eh, quando siamo in un supermercato e quando camminiamo tra le corsie e ci dirigiamo verso uno scaffale o, o, abbiamo, o guardiamo la lista perché dobbiamo andare a ricordarci di comprare un certo prodotto, in realtà non siamo solo con la vista, abbiamo l'udito, siamo in un ambiente che è sonoro, siamo in un ambiente che ha una luminosità di un certo tipo e ci orientiamo all'interno del contesto usando tutti i nostri sensi e soprattutto ci muoviamo nello, nello spazio. Questa è la principale differenza che c'è tra lo spazio mm. fisico e il, il, il mondo web. Il mondo web, tu generalmente sei seduto, o insomma, non, quasi sempre direi, e hai un livello di attenzione focalizzato sullo schermo. Questo quando sei nel mondo reale non è così. Quando tu ti muovi in un supermercato, ti muovi in una situazione di alternanza continua tra l'attenzione di orientamento e l'attenzione focalizzata, perché se no vai a sbattere contro un'altra persona che sta facendo la spesa, oppure vai a picchiare col carrello contro uno scaffale. Quindi il nostro sistema cognitivo viene eh, alimentato da tutto il contesto in maniera parallela, automatica, velocissima e quindi le nostre azioni sono molto influenzate da quello che ci circonda. Tieni conto che per esempio nei nostri supermercati sperimentali le persone fanno la spesa in un ambiente sonoro, reale, nel senso che noi diffondiamo tramite un sistema audio eh, in tutto il negozio una registrazione che abbiamo fatto in un grande supermercato del nord Italia in un momento di eh, buona affluenza del pubblico, quindi c'è il rumore delle casse che fanno lo scanner, c'è il rumore delle altre persone che parlano tra di loro, ci sono dei rumori. Eh, è un insieme di ambiente sonoro che ricrea l'esperienza eh, reale che, che tu hai perché una cosa che abbiamo visto è che se tu per esempio fai la spesa in un supermercato in un totale silenzio mm -hmm. il tuo comportamento non sarà lo stesso e questa è una cosa che, di cui ci siamo resi conto facendolo cioè, subito dopo aver costruito il nostro primo supermercato sperimentale abbiamo cominciato a fare gli studi ma non avevamo pensato all'ambiente sonoro e c'erano delle cose che non ci tornavano poi a un certo punto una signora ci ha detto ma perché sto silenzio io quando faccio la spesa c'è sempre un. e lì abbiamo capito e abbiamo imparato che più di come vedi è, se è sempre il consumatore che ci insegna qualcosa in... Sì, diciamo sì, solo eh. dei, dei recettori e esatto, adeguarci e adeguare la comunicazione al consumatore esatto, certo così. ma eh, quindi sì abbiamo parlato di, di attenzione sostanzialmente è una sì. questione di, di attenzione mi chiedo ok attenzione attenzione sensoriale attenzione visiva ma poi l'attenzione visiva come la, tras, la trasforma in un comportamento di acquisto no? una volta che io vedo qualcosa che mi interessa che cosa mi fa scattare? ok, compro quello è molto complesso chiaramente il meccanismo il meccanismo nell'ambiente reale è forse uno dei meccanismi soprattutto nel largo consumo uno dei meccanismi di di uh, Definizione delle decisioni umane tra le più complicate che esistono non tanto per la modalità quanto per la numerosità degli stimoli cioè tu, il supermercato è eh, l'ambiente che produce nella stessa unità di tempo il maggior numero di stimoli possibile certo. se io intervisto 100 persone e chiedo dov'è il posto dove tu mh, eh, hai più contatti con una certa marca, chi ne so, mm. Barilla, Ferrero, Procter, quello che vuoi, eh, tutti mi dicono la televisione, 99 su 100 mi dicono la televisione, perché la televisione ha il potere di, diciamo, marcare con le emozioni la memoria a lungo termine delle persone, ma da un punto di vista quantitativo... Il supermercato è di gran lunga il posto e il luogo dove eh, esiste il maggior numero di interazioni con le marche, cioè tu in, un, in una spesa media, in un tempo medio di 30-35 minuti che passi in un supermercato per fare la tua spesa settimanale hai eh, migliaia di interazioni visivi con marche, cosa che anche stando una giornata davanti alla televisione non ti avvicini neanche lontanamente a un numero del genere. Quindi questo è il problema. Capire come fare a trasformare queste cose in decisioni è, è molto difficile. Diciamo a grandi linee cosa succede? Succede che noi non entriamo in un supermercato per sbaglio, entriamo perché abbiamo comunque un certo numero di esigenze e questa è la cosa più importante, cioè noi ci muoviamo in, in quel luogo perché abbiamo, diciamola male, una lista della spesa. Poi in realtà la lista può essere il telefonino, può essere il pezzettino di carta al postito, può essere anche una lista mentale, ma comunque abbiamo un certo numero di cose che voglia, abbiamo bisogno di comprare, quindi ci dirigiamo in un supermercato. Il problema è che quando entriamo in quel supermercato, automaticamente la nostra attenzione che come dicevamo prima è prevalentemente di orientamento per andare a cercare le cose che ci interessano viene sviata da queste migliaia di stimoli e non dico migliaia perché è un numero grande dico migliaia perché li abbiamo contati perché lo con tracking, certo. sappiamo che sono migliaia ehm, eh, sappiamo per esempio che ogni Secondo, abbiamo circa quattro possibilità di alternare l'attenzione di orientamento in attenzione focalizzata. Allora tu immaginati in un minuto quanti sono gli stimoli su cui qualche cosa può attirare la tua attenzione. Stiamo parlando. È uno stress di insomma. Esatto. Hai detto la parola giusta, è uno stress. La spesa è un'operazione faticosa, perché come sappiamo bene... La vista eh, è un senso, ma il eh, vedere qualche cosa è un'operazione che da un punto di vista cognitivo significa riconoscere qualche cosa. E come ci ha insegnato Antra Eisman, poi Clark e altri ricercatori che, che hanno studiato a fondo questi meccanismi, eh, nel momento in cui noi diamo un significato cognitivo a qualche cosa che vediamo, quindi quando noi vediamo un packaging e decodifichiamo quel packaging come una lattina di Fanta o uh -huh. come un biscotto del mulino bianco, in quel momento abbiamo fatto un legame tra, quello, tra il nostro senso della vista e eh, la nostra memoria a lungo termine, perché abbiamo depositato quell'informazione nel nostro cervello. Per fare questa operazione c'è bisogno di un piccolo sforzo cognitivo. Quindi ogni riconoscimento produce un, un piccolo consumo di energia cognitiva, che è una risorsa limitata, è una risorsa scarsa. Quello che noi chiamiamo il decadimento attentivo dato dalla lunghezza della spesa sostanzialmente. Certo. Questo fenomeno è uno dei fenomeni più importanti, che, che si misurano molto bene, tra l'altro l'eye tracking è... Riesce a misurare molto bene questa cosa eh, e lo vediamo per esempio con, un, con delle cose molto semplici. La disponibilità a esplorare uno scaffale, quindi a guardare tanti prodotti su uno scaffale all'inizio della spesa è molto più alta di quello che si succede alla fine della spesa. Con i tracking lo vedi perché basta guardare il percorso visivo della stessa persona al momento in cui entra e quando è stato dentro 15, 18, 20 minuti ti accorgi che è diverso. Quindi questa è, è, è una serie di cose che abbiamo imparato. Il, la difficoltà è capire come mh, trasformare questa, questi comportamenti che sono naturali, sono ovvi, eh, si tratta veramente solo di buonsenso, però come trasformare questa cosa in un aiuto sia per le imprese che che fanno i prodotti e vogliono che qualcuno li copre alla fine dei conti. Ma anche per i retailer, cioè i supermercati, che ehm, è vero che vogliono vendere anche loro i prodotti per guadagnarci, ma alla fine dei conti sia le imprese che i supermercati e alla fine anche i consumatori hanno tutti più o meno lo stesso obiettivo che è quello di trovare le cose che gli servono e che gli piacciono e magari di trovare qualche cosa nuova che non hanno esatto. mai visto prima e che gli può interessare a un giusto prezzo e nel, nella maniera più semplice possibile facendo meno fatica possibile. Ecco, io faccio sostanzialmente sto mestiere qua, cioè cerco <ride> di trovare delle, delle regole, delle, delle, delle raccomandazioni per aiutare a fare questo. Che sembra è, facile, eh, poi esatto, è molto detto, più difficile. Detto così sembra una cosa semplice, no? In realtà eh, è la cosa più complessa del mondo. Ma eh, possiamo, po possiamo dire che mh, probabilmente... Quello che tu fai è cercare di capire eh, se ci sono delle regole relative alla, al, al far percepire una probabilità di ricompensa più alta guardando un, un prodotto rispetto a un altro nella testa delle persone. Mm, questa è una domanda, è una domanda difficile perché fai entrare in gioco. Diciamo dei concetti di economia comportamentale, qualche bias cognitivo e un po' di, diciamo... In realtà eh, io questo non, non lo so mm. e mm, mi piacerebbe saperlo, ma forse non è la cosa più importante. Ah, ok. Nel senso che il, in questo momento, e magari se avremo occasione, poi un giorno ti, ti, ti posso far avere qualche altra documentazione a proposito, il vero problema del, dei prodotti di largo consumo, soprattutto dei nuovi prodotti di largo consumo che vengono lanciati, è che 80 volte su 100, dopo pochi mesi di permanenza sugli scaffali, vengono ritirati perché i consumatori non li comprano eh, come, come a dire che, che, che le persone non, non amano i nuovi prodotti, in realtà non è vero le persone se le intervisti ti dicono in grande maggioranza ah, a me piacerebbe avere de, de, delle novità da guardare, anzi io sono uno che esplora lo scaffale cavolo. in realtà non è così nel senso che non ci rendiamo conto ma essendo la spesa una roba Faticosa, come dicevamo prima, il nostro sistema cognitivo non riesce a, a capire e a analizzare velocemente una categoria, diviti do un numero. Abbiamo fatto da poco uno studio sui biscotti, tra l'altro non nei nostri supermercati sperimentali, ma nei veri, in veri punti vendita, quindi in punti vendita reali. usando l'eye tracking e usando dei grossi campioni, quindi tanta gente, eh? Eh, senza prerecutare le persone, chiedendo alle persone di fare la spesa indossando gli occhiali e basta, quindi senza dirgli quello che dovevano fare, siamo andati a vedere cosa facevano le persone quando andavano nella corsia dei biscotti. Corsia dei biscotti, dove ci sono 24 metri di scaffale per 6 ripiani, che corrisponde a 144 metri lineari di biscotti. Allora è possibile che una persona in 24 metri analizzi, guardi e esamini 144 confezioni di biscotti diverse l'una dall'altra? È impossibile. Se le persone facessero sta roba dovrebbero ricoverarle alla terza <ride> sì, corsia. Esatto, esatto. E letto, sì. Infatti abbiamo calcolato che le persone mediamente vedono 28 oh. eh, confezioni di biscotti in media e le altre 165 manco le guardano. Quindi la situazione del largo consumo, al di là delle ricompense che ci piacerebbe emotivamente dare, come, in realtà non è quello il problema, il problema è che non le vedono le novità, cioè il grosso problema del largo consumo è che otto nuovi prodotti, oppure otto nuovi packaging, nuovi, quindi mai visti prima, lanciati sul mercato, non vengono comprati perché non vengono visti. Molto semplicemente, e se uno non li vede non può decidere di comprarli. Quindi il problema num numero uno è quello, ed è un problema di visibilità, quindi il primo grosso lavoro di cui io mi sono occupato in questi pochi anni è stato quello di costruire delle raccomandazioni delle... sia all'industria nel fare i packaging, sia ai retailer nel fare i planogrammi, cioè la disposizione dei prodotti sugli scaffali in modo da facilitare i consumatori a comprare i prodotti abituali se vogliono comprare i prodotti abituali ma anche far vedere un nuovo prodotto se quel nuovo prodotto può essere interessante e ci sono una serie di regole piuttosto importanti da, da seguire e soprattutto una serie di errori che non bisogna fare ecco, queste sono, sono, sono un po' le lezioni che vado a fare nelle imprese quando... quando certo. Ed è un lavoro di, veramente di buon senso, eh? non stiamo parlando di, di, di marketing eh, o di rocket science, eh? stiamo parlando veramente di buon senso. Però mettendo insieme tutte queste cose i risultati si vedono. Sì, adesso mi, parlando appunto di, delle cose che mi stavi spiegando mi viene, mi viene anche in mente che la tipologia di prodotto stesso immagino uh, a, livello, a livello di scelta è a coinvolgimento certo. non particolarmente alto cioè non, non stiamo comprando qualcosa che compri emotivamente cioè lì è, è, Dipende è, dalle è, categorie Sì, sì, sì ti, Certamente, io, io chiaramente ho, ho un'immagine nella mia testa che probabilmente è, è limitata rispetto a quello che può essere un supermercato, sì, mi sì, immagino, sì. adesso parlavi di biscotti, mi immagino la situazione de de della de la corsia dei biscotti, dove probabilmente, eh, colegi mi se sbaglio, c'entreranno sicuramente la posizione visiva eh, e, e probabilmente anche quanto mediaticamente quel marchio mi è stato inculcato nella testa prima di entrare nel supermercato, non è la scelta. Mi trovo davanti due biscotti sì. simili, prendo quello che sì. richiamo più velocemente, probabilmente. Dimmi, dimmi tu, c'entrano questi... È no, scopi. sicuramente sì. Allora, la, la, diciamo, il, il metodo classico, il metodo... diciamo, il self-selling che mm. è inventato negli anni 50 del Novecento e che dura ancora oggi, è un modello molto semplice, si basa su comunicazione, soprattutto in televisione, ti faccio vedere una roba che prima non hai mai visto, te, te costruisco un effetto priming in una certa maniera e successivamente quella roba la... allora I pubblicitari dicono che siccome hanno visto le persone vedono la televisione poi va, andranno a cercare quel prodotto sugli scaffali, vale, questo è vero, una piccola parte del, del, del mercato, qualcuno lo fa, ma sono molto pochi. Diciamo mm. che se il successo dei nuovi lanci fosse quello, no, non, non va bene, non okay. basta. Eh, diciamo che quindi l'effetto della comunicazione c'è, è forte, nel senso che se io ho già visto qualche cosa, quando la vedrò sullo scaffale non sarà una cosa nuova. Ok. Quindi il legame che si costruisce sugli scaffali, eh, soprattutto sui lanci di nuovi prodotti, se è aiutato da una comunicazione a cui ho esposto le persone prima, questo l'abbiamo misurato nei nostri studi, ha un effetto molto forte, perché non ho eh, il problema della totale novità. Cioè io vedo qualcosa che in realtà mi ricollega a qualcosa che ho visto prima. Ma lo devo vedere però. Certo. Perché io non vado a cercarlo. Certo. Quindi il problema della visibilità rimane, ed è rimane. comunque fondamentale. Devo comunque fare in modo che quell'aggeggio che in televisione ho visto, quel packaging che ho visto da solo di solito, perché me lo fanno sempre vedere, chissà perché da solo, o in mezzo a un bel prato verde, o, in una, o, da, o su una spiaggia, o vicino a una piscina, in realtà non sarà mai lì, sarà in un supermercato dentro uno scaffale dove ci sono migliaia di altri prodotti. E quindi, ovviamente, farlo vedere là dentro è tutta un'altra cosa. Non chiaro, è facile. Chiaro. E bisogna usare delle tecniche per fare questo. Attenzione, le aziende le sanno queste cose, non è che sono tutte... Il problema è che non basta avere delle idee generiche. Bisogna soprattutto quando si danno i brief alle agenzie che sviluppano i packaging bisognerebbe tener conto di molte cose che noi abbiamo studiato in parte ho, ci sono anche nel mio libro in parte no perché sono cose che sono riservate per alcune imprese non possiamo pubblicare però alcune cose si, si stanno facendo infatti ci sono dei buoni risultati insomma adesso le, le, le nostre metriche di visibilità funzionano bene nel senso che quando un no. nostro prodotto nuovo viene Passa diciamo, il vaglio del nostro certo. laboratorio di solito ha un, un buon successo nel mercato, che è la cosa che ci interessa di più. Diciamo. Eh, mi mi muove un'altra curiosità adesso su questa cosa, no? io sono, eh, torniamo ai biscotti, io entro sì. dentro la corsia, sono abituato a prendere sempre lo stesso tipo di biscotti, sono mesi che, e anni che sono anche emotivamente legato a quel brand, a quel tipo di biscotto sì. e esiste una maniera per farmi scattare, al di là del fatto che io veda un'alternativa, ma quell'alternativa ha, del, ha delle regole che potrebbero farmi scattare un, una lampadina, una curiosità, un, una voglia di... Oltre al discorso pubblicitario, immagino che dicevi prima, c'è cioè il priming prima, però in alcuni casi, che tu sappia, ci sono anche casistiche in cui puoi arrivare così a gamba tesa con un prodotto nuovo mai visto e quello a, a, a accende una, un interesse? Eh, allora, sì... Mm -hmm. Con, sono però delle eccezioni il caso scuola di questa cosa è stato Fructis mm. Fructis vi ricordate è stato lanciato tantissimi anni fa ormai saranno 15 anni fa Fructis è una linea di prodotti shampoo, per la cura dei capelli ehm, di colore eh, verde acido Giusto, con un colore quindi molto, sì, molto, si molto, molto shoti. Oggi la categoria degli champi è variegata, ma nel momento in cui fu lanciato Fructis, lo scaffale di, eh, della cura per i capelli era composto quasi completamente da prodotti bianchi con delle scritte in azzurrino o d'oro. Mm. Allora Unilever fece questa operazione di entrare con, vabbè, ovviamente, L'Oreal, perdono, scusatemi, con, con questa linea di, di, di prodotti eh, con un colore totalmente, eh, diciamo, out of the box, insomma. Scandalo, perché dissero all'inizio chi è che si metterà mai sui capelli un prodotto di quel colore? No? In realtà funziona molto bene. Funziona molto bene perché eh, distrusse il, i canoni di quella categoria. Però sono passati 15 anni. Oggi la categoria, se fate una fotografia <ride> della categoria della cura dei capelli, diciamo che una dominanza cromatica non c'è più. E quindi questo questa stratagemma non si può più usare e questo bene o male è successo in quasi tutte le categorie. Tieni conto che un supermercato medio negli Stati Uniti dagli anni 90 agli, agli ultimi anni 2000 è passato da 9.000 referenze medie a 47.000 referenze. Tu ti immagini cosa vuol dire in chiave... Eh, di riconoscibilità e di visibilità, passare da un, quel numero a quell'altro. Cioè è un, è un problema gigantesco. Quindi ogni categoria ha delle particolarità e va studiata a sé. Ehm, e ci sono dei, delle cose che, che, che, che bisogna tenere conto. Insomma, eh, se sto parlando di biscotti o se sto parlando di yogurt, Sto parlando di un prodotto, di una categoria, dove tu quando vai a fare la spesa, mediamente ogni volta che vai a fare la spesa, un biscotto o uno yogurt lo compri, giusto? Cioè diciamo una volta sì, alla settimana, sì, sì, una meno adesso, va bene. Sto parlando quindi di una categoria ad alta frequenza, no? cioè, che, quindi un contatto visivo con quella categoria ce l'hai abbastanza frequentemente. Se sto parlando di eh, le lamette da barba, le compri una volta ogni due mesi, o forse tre. Il contatto con la categoria della Mente marca non è lo stesso. La frequenza è diversa. Quindi dobbiamo stare molto attenti: ci sono categorie e categorie, ci sono um, need, consumer needs diversi. Ci sono quindi motivazioni, goal, quindi motivazioni d'acquisto che non sono le stesse e vanno eh, tutte prese in considerazione per costruire l'innovazione nella maniera più corretta. Eh, e se parliamo in questo caso di packaging, mi sembra, eh, non c'è una regola generale. Cioè, tu mi dicevi cos'è che può far scattare qualche cosa che mi convinca. Allora, sicuramente è ci sono i tre passaggi, la prima cosa è la visibilità, cioè devo fare qualcosa che si veda. E già lì un po' di problemi ci sono. Una volta che l'ho vista, però, la devo anche comprendere, cioè devo capire che cos'è, e se non l'ho mai vista prima, perché non c'è stata pubblicità prima, eh, l'esecuzione del packaging è fondamentale. Questa cosa, tra l'altro, è lo stesso problema che avete voi quando vi occupate di web. Perché un nuovo prodotto che nessuno ha mai visto prima e di cui nessuno ha avuto un'esperienza prima, se io lo metto sul web, perché uno dovrebbe comprarlo? Certo. certo. Allora, ci sono delle regole, cioè il packaging deve essere capace di trasmettere istantaneamente tutte le informazioni fondamentali che il prodotto deve comunicare. Se no, è un packaging eseguito male. E ne vediamo tantissimi di packaging eseguiti male, che sono packaging che sono pieni di roba, pieni di scritte, con un sacco di roba scritta in maniera diversa, con le fotografie, i disegnetti. Sono tutti errori giganteschi per un packaging mai visto prima. Cioè, un, lo puoi fare su un packaging che conoscono tutti. Ma su un packaging che nessuno ha mai visto prima, tu devi fare una cosa essenziale. Devi usare tutto lo spazio a disposizione sul pack per trasferire immediatamente che cos'è, di che marca è, che cosa contiene e come funziona. Basta! Qualunque cosa in più tu scriva, nessuno la leggerà. <ride> Ma e tutto questo... Tutto ah. questo lo vediamo con l'i-tracking, perché Tutto questo con tracking. a forza di <ride> provare, a forza di testare innovazioni abbiamo visto che mh, ci sono uomini di marketing che passano mesi a decidere che frase scrivere sul packaging per descrivere meglio la caratteristica. Poi quando vengono a testarle da noi si accorgono che nessuno l'ha letta quella cosa e che magari pochissimi l'hanno anche visto quel pack. quindi attenzione. Cioè sto parlando veramente di back to the basic, eh? non, non, non, sì, sì, certo, non certo. sto parlando di high level marketing, sto parlando di back to the basic. Eh, bisogna, però quando si cominciano a usare degli strumenti molto sofisticati come gli eye tracker moderni, che sono veramente molto sofisticati, cioè riusciamo a fare, ti assicuro, dei, dei, dei lavori che fino a 3-4 anni fa era, era inimmaginabile pensare, eh? Eh, scopriamo delle cose di questo tipo eh, sì, so. il vantaggio è che poi basta poco per mettere a posto no? cioè, il vantaggio è che una volta che le hai scoperte tu in, in, in, puoi dare delle raccomandazioni molto, molto pratiche molto efficaci mi chiedo a questo punto, come allora, allora mi faccio un preambolo: anche per quanto riguarda lo studio del web, gli utenti che online, ci sono eh, cose, cose geografica, poiché, no? anche proprio come vengono interpretati i siti web, no? eh, i colori soprattutto sono un, altro, un elemento fortissimo eh. che cambia a livello, a livello culturale, no? ma Grazie. sono anche, anche, anche delle de risposte diverse di, di visualizzazione tra uomo e donna, per esempio nella navigazione certo. online. Succede la stessa cosa anche da voi, nel senso che cioè se l'esperimento che voi fate a Milano okay, con persone certo. di cultura itali, it, italiana o comunque sono abituati a vivere nei, nei, nei prodotti, nelle pubblicità che viviamo qui in Italia possono avere risposte completamente diverse se lo provassi in un'altra area geografica? Allora, bella domanda. Ehm, sì, non sono, diciamo, risposte completamente diverse, no. Mm. Il problema qual è? È sempre un problema di contesto. Cioè, i contesti non sono uguali. Ti faccio un esempio. Se io, se io ti faccio vedere... Io il supermercato a Milano e un altro a Bari. Se io faccio vedere lo scaffale, il, il, il frigorifero dei prodotti freschi con le mozzarella a Milano, avrò delle marche che sono del tutto diverse dalle mozzarella certo. che trovo a Bari. E guai a un barese togliergli quella mozzarella là. È chiaro? Attenzione, lì ci sono problemi culturali. Molto forti e molto importanti. Perché noi abbiamo fatto due supermercati in posti così lontani e così diversi? Per questo motivo, che se io devo studiare una categoria nazionale, non posso avere i dati solo di Milano o solo di Bari, certo. devo farlo in entrambi i luoghi e devo mediare le risposte e, e cercare di capire quali sono le differenze. Poi per fortuna abbiamo aperto dei supermercati sperimentali in Spagna, negli altri paesi, in America, in Asia, abbiamo un supermercato sperimentale a Tokyo. Quindi abbiamo anche delle bellissime confronti tra quello che fanno a città del Messico, ne abbiamo uno molto bello. Eh, quindi sappiamo, eh, confrontiamo parecchio le, le, i comportamenti. È chiaro che i comportamenti hanno due ordini di differenze. Il, la prima differenza è che i prodotti sono diversi, ovviamente, cioè lo scaffale de, di Tokyo non può essere uguale allo scaffale di Milano, però ci sono delle condizioni, come dicevi giustamente tu, che, sono, che impattano. E sono, almeno per quello che ho visto fino adesso sono molto correlate con cose che già si sanno. Per esempio quello che, a cui accennavi tu, eh, che è il significato psicologico dei colori, per esempio. Quindi per esempio l'uso del bianco, che in certe culture significa, che ne so, purezza, lo fa in Giappone, significa la morte, quindi insomma, o in Egitto, il nero... Ecco. Quindi, eh, il rosso che in Francia è una cosa lo fai vedere negli Stati Uniti diventa pericolo. Ecco, quel genere di eh, risposta eh, emotiva legata a strutture diciamo, eh, sociali e, e culturali c'è ed è assolutamente evidente. Tra uomini e donne devo dirti lo è meno, nel senso che il comportamento ovviamente non è uguale tra uomini e donne, questo lo sappiamo già, quindi sì, ti... vince... non, non dobbiamo Ho... studiarlo. Questo. Ho intervistato Vincenzo Russo qualche, ah, sì. qualche tempo fa e mi spiegava appunto la predisposizione maggiore che è stata notata nelle donne di avere una, un multifocus, no mentre l'uomo da, da cacciatore, cioè appunto una cosa si perde molto probabilmente anche il contesto. È un'altra una differenza della capacità o meglio della predisposizione a modificare e orientare eh, le, gli stati attentivi tra uomo e donna. Gli uomini hanno una maggior predisposizione a, mh, a focalizzare l'attenzione in maniera stabile e più approfondita, perché è un retaggio, diciamo, del, del, del momento in cui c'erano eh, i leoni che ci mangiavano. Eh, mentre le donne hanno una capacità più eh, predisposta a... Per esempio, le donne hanno una capacità di, ehm, di vedere un'innovazione sugli scaffali eh, più sviluppata che non gli uomini. Non so se la chiamerei una capacità, è un'attitudine forse. Un'attitudine. Sì, per cosa... questo motivo, hanno, hanno una, una capacità di, di, di, di far funzionare l'attenzione di orientamento in maniera migliore di noi. Wow. Sì, sì, io questa cosa di solito me la gioco quando... Sto uscendo di casa e non vedo l'immondizia da buttare, Lì, mi gioco sempre questa carta qua, mi hanno detto persone molto esperte, <ride> purtroppo è una questione biologica, ecco, tornando, tornando a noi... Eh... Con tutti gli ospiti mi piace eh, un po' cercare di spostare determinati concetti anche sul su digitale. Certo. Correggimi, correggimi se sbaglio, però molte delle cose che tu mh, mi dici possono avere delle correlazioni con l'e-commerce, chiaramente con il dovuto garbo di, di, di paragone. Eh, immagino ad esempio la pagina catalogo, no? okay, che potrebbe essere una, una scaffalatura, no? okay? oppure le immagini eh. Di... Eh. Già lì, già lì... Eh, adesso ci arriviamo allora, così mi spieghi bene. Eh, le immagini degli articoli, quindi anche quelli sì. hanno un effetto nella tirare l'attenzione una fianco all'altra, come potrebbero essere i prodotti. Eh, il priming, magari, per, relativo a, a con che sequenza vedo i prodotti, oppure che, che cosa ho in quella parte dello schermo quando apro il sito web, e eh, eh anche le etichette che mi dicono, per esempio, che un prodotto sta esaurendo oppure che è in sconto, e, e così via. Ehm. Ti sei mai posto il problema di, di fare un confronto tra quello che potrebbe essere il negozio fisico, il supermercato e un acquisto online di, di prodotti simili tipo alimentari o della distribuzione? Allora, abbiamo fatto un, degli studi, proprio recentemente, che ho presentato da poco, uh, su um, che cosa cambia quando... Facciamo la spesa in un ambiente fisico reale e faccio la stessa spesa usando uno strumento di simulazione della realtà. Quindi non un sito e-commerce, ma diciamo uno scaffale simile a quello che vedo nel supermercato che però vedo su sullo schermo di un computer, d'accordo? Uno scaffale virtuale, chiamiamolo uno scaffale digitale. Eh, allora... Questo l'abbiamo fatto perché chiaramente noi, soprattutto in questo periodo, che non si possono usare i laboratori per ovvi motivi, abbiamo dovuto spostare molti studi dal, dal mondo fisico al mondo, al mondo online. <ride> Quindi, Solamente che i clienti ci hanno chiesto di capire bene, in maniera approfondita, quali erano le differenze dei risultati. No? Ci sono delle differenze, naturalmente che sono quelle che dicevamo un pochettino all'inizio della nostra conversazione, quindi il fatto che le, la, il livello medio di attenzione è diverso. Mm. E poi c'è anche un problema di... Uh, quindi il contesto è diverso, e, ma anche il problema del, del goal, cioè della missione. Mm, certo. Tu quando fai la spesa davvero non vedi solo un, uno scaffale, ne vedi tantissimi, e, e magari per arrivare a quello che ti interessa ne vedi altri dieci. Questo non succede nel mondo digitale. La seconda cosa è il gol: cioè tu ti dirigi magari verso, nel mondo fisico, ti dirigi verso un un, uno scaffale, con la coda dell'occhio vedi un'altra roba mm. che non ti eri ricordato che ti serviva, scantoni e vai a fare un'altra. Ecco, questa cosa non avviene nel mondo digitale mondo digitale tu entri già nella categoria che vuoi cercare e hai uno strumento di ricerca, di solito, No, almeno correggimi se sbaglio, io non sono un esperto di digitale, però ma, siccome lo uso da, da, da utente, faccio molti acquisti come tutti in questi giorni, Cerco qualche sì, cosa sì, di solito. Sì, te lo confermo. Succede qualità cioè, siccome sì, si sì, sì, è in sì, sì, per, per cui, cui tu Spesso non, non, non abiti partendo dalla home page, no? Come quel mercato Esatto. Tu arrivi già con un Ma entri già con un'idea, In un'area e da lì, poi scegli. Infatti ne parlavo con gli amici di Esselunga, con cui lavoro da tanti anni. Loro hanno il fisico, ovviamente, ma hanno anche un ottimo sito di e-commerce. E loro stessi dicono che sì l'e-commerce funziona molto bene per loro è stata una grande iniziativa da tanti anni però la stessa persona se fa la spesa nel, mon nel mondo nel suo negozio fisico o nel mondo e-commerce compra molto di più nel mondo fisico che nel mondo e-commerce perché tutta la parte di impulso nel mondo e-commerce praticamente non ce l'hai e l'impulso va, può valere per, certi, per certe persone anche i, 18, 20, 25% della spesa, quindi stiamo parlando di cifre importanti. Quindi l'impulso su, sui prodotti di impulso purtroppo l'e-commerce non può dare le stesse, gli stessi risultati del mondo fisico. Però parliamo di quello che si chiama comunemente spesa programmata. No? Cioè io programmo, voglio comprare quei prodotti lì. Li cerco nel mondo fisico e vado in un negozio, oppure gli stessi prodotti li cerco nel mondo fisico nel mondo virtuale, nel mondo e-commerce e lì le piattaforme giocano un ruolo fondamentale cioè voi siete gli artefici o meno del successo di queste cose Poi è chiaro che il modo con cui vengono fatte le cose io non lo conosco, posso solo immaginare però di sicuro il modo con cui mi vengono presentati i prodotti giocano... Vabbè, questo ce l'ha insegnato Google tanti anni fa e Amazon ancora oggi, ma eh, il, il, non c'è un concetto di scaffale, questo è il punto. Certo. certo. Il problema è che purtroppo non c'è neanche un concetto di segmento. E questo, a mio modo di vedere, è un grosso limite delle, degli e-commerce di oggi. Almeno quelli generalisti, dico. Eh? Sì, sì, sì, sì, sì. Qualche app di qualche retailer, sì, ce l'ha, un concetto di segmento, però la gran parte no. Cioè, hanno la categoria e poi vai ai prodotti. In realtà sappiamo che non è così. Cioè, tu di una categoria, facciamo il caso dei biscotti di primo, degli yogurt, tu non è che... Biscotti, sì, ti faccio vedere 300 biscotti. Cazzo, scegli il tuo biscotto tra 200 200 marche, di cui tra l'altro hai anche tutti i formati, le grammature diverse, cioè è un qualche cosa di impossibile. No? Quindi, allora, più l'e-commerce pretende che io scriva, cioè digiti mm -hmm. la mia richiesta, e più lui diventa preciso da un lato, ma dall'altro esclude le, no le novità cioè un prodotto nuovo, un prodotto che non esiste, un prodotto che io non ho mai visto, o mi viene presentato e quindi eh, in qualche maniera riesce a entrare nel consideration set, oppure se gli e-commerce rimangono quelli di oggi, ci sarà sempre la necessità di una precedente esperienza fisica prima di poter avere dei risultati di vendita sull'e-commerce. Questa è una mia opinione, non posso dire di avere dei risultati di ricerca per dirlo, però da utente eh, penso che sia così. Anche eh, perché eh. credo che il 90% più del 90% dei prodotti che vengono comprati sono prodotti di cui le persone hanno già avuto un'esperienza fisica precedente. Sì, sì, beh, qui chiaramente come specificavi anche tu prima, poi dipende chiaramente dal, dal, dal settore, dalla tipologia di prodotto e dall'effetto dall certo. che può avere la, la novità di un certo tipo no, di stavo prodotto. stavo parlando di largo consumo adesso. Largo consumo, sì, te lo confermo, sono anche sicuramente limitate le possibilità di introdurre qualcosa di nuovo da, da banner o comunque da, da elementi che mettono in evidenza, non è che tu, tutto quello che certo. sei nuovo lo puoi fare, devi scegliere alcune cose è vero che ultimamente comunque anche a livello un po' più basso, come Amazon, com come ha fatto Amazon, anche e-commerce con minore capacità di investimento adesso riescono ad integrare quello che è un po' ehm, lo studio dell'intelligenza artificiale basata su sul comportamento e quindi imparano per ogni singolo utente in base al, alle sue esperienze già avute sull'e-commerce che cosa proporgli in quel determinato momento ma qui è ancora un po' all'inizio questa cosa ti dico nel senso prendila un attimo con le due perché chiaramente cioè, si, metto, si, si, si metto sta metto. studiando e. E ha bisogno di parecchie informazioni, parecchi input, un sistema per poter funzionare correttamente in questo modo. Ma mi ricollego però a, a, a una cosa che mi hai detto interessante, no? mi, mi parlavi del fatto che simula, simulate dal, dal punto di vista virtuale gli scaffali. Mm, sì. Ti chiedo, uh, alla luce anche della situazione che stiamo vivendo adesso, no? sta il processo di acquisto si è evoluto perché le persone... Molte persone sono state costrette ad approcciarsi all'acquisto online anche se non erano assolutamente abituate e adesso eh, molte persone che, che con cui entro in contatto, anche amici eccetera, ha, hanno, eh, sentono accettabile l'eventualità di continuare a comprare online, sono state costrette da, un, da qualcosa che succede, eh. ma poi adesso si sono abituati, no? Mi chiedo, tu secondo te come potrebbero evolvere le cose? Alla luce del, del discorso del, dello scaffale virtuale e di quello che mi dicevi relativamente alla scoperta di nuovi prodotti, la realtà virtuale può giocare forse secondo te nel futuro un ruolo importante, cioè la simulazione di entrare realmente dentro un supermercato? Però la, la realtà virtuale è un'evoluzione ancora più in là del digitale di cui abbiamo parlato fino adesso. Sì. Beh, il mondo digitale di cui abbiamo parlato fino adesso è il classico sito e-commerce su, su un, uno schermo di un computer, generalmente in due dimensioni. Uh, poi noi facciamo degli scaffali virtuali tridimensionali, ma che vedo su uno schermo a due dimensioni. Okay. Quindi sto comunque guardando un... Un, un oggetto 2D. La VR invece, o, o, o meglio, la Immersive Virtual Reality, che vuol dire indossare un casco che ti mette in un ambiente virtuale tridimensionale, eh, cambia tutto, cambia tutto perché lì, e, e noi la, abbiamo fatto molti studi usando la, la, la Virtual Reality, studi soprattutto che servono per vedere come si comportano le persone all'interno di ambienti che sarebbe troppo costoso realizzare nel mondo fisico. Immaginati un negozio completamente nuovo, rifa cioè rifarlo fisicamente costa un sacco di soldi, invece lo rifai digitalmente lo puoi testare col sistema della VR. Allora, la VR ha questo grande vantaggio che tu puoi ehm, in pochi secondi, veramente pochi secondi, immergere una persona in un altro luogo perché i suoi sensi vengono settati sul nuovo ambiente che è un ambiente tridimensionale quindi non, è una, non sta guardando lo schermo, si trova all'interno dell'ambiente e cambia tutto questo uh, in pochi secondi quindi è un grande vantaggio questo e uh, io per esempio collaboro con un'azienda che fa queste cose e, e che le sta proponendo proprio per l'e-commerce. Uh, sì, sì. Eh, perché? Perché l'e-commerce fatto con la VR ti permetterebbe di fare una cosa che il sistema classico dell'e-commerce di oggi non, non, non fa, e cioè ti faccio, ti faccio vedere l'ambiente del supermercato, lo scaffale del tuo Carrefour S. Lunga o quello che è, dove sei abituato ad andare esattamente nella stessa maniera con cui sei abituato a farlo quindi le persone che non hanno eh, intenzione di digitare la, la, la richiesta di, di comprare ecco, avrebbero uno stimolo molto molto molto più vicino a quello che sono abituati a fare nella realtà e questo io l'ho visto applicato proprio su un sito eh, di e-commerce in Francia è veramente fatto molto bene, anche perché la, via, la VR ti consente di fare cose che nel mondo fisico non puoi fare, certo. tipo ti avvicini allo scaffale del vino, prendi in mano virtualmente una bottiglia e quella di fianco ti appaiono gli abbinamenti possibili, la cantina, la provenienza, cioè anche cose in più di quello che puoi fare con il mondo, mondo reale. Purtroppo ci sono dei, ancora un po qualche limite tecnologico, insomma è chiaro che la VR prevede l'uso del casco, prevede l'uso certo. di un device molto potente, c'è ancora qualche piccolo limite tecnologico che però verrà superato perché ormai come vediamo ogni anno, che, a parte la mia vetusta telecamera… <ride> Beh, che cambierò, <ride> diciamo, il problema è che l'ho ordinata, ma in questi giorni non arriva a nulla perché praticamente le webcam sono esaurite da, da me. Sì, sì, sì. c'è stato un boom di acquisti online <ride> in tantissimi settori. Io, ho preso, esatto. il, ho un cliente. Però è a giugno dovrebbe arrivare. <ride> una webcam un po' migliore. Io, dicevo io ho un cliente, uno dei il, il, il maggiore e-commerce italiano di, che vende barbecue e, e in questo esatto momento chiunque ha un giardino e non ha comprato un barbecue nella sua vita ha pensato a comprare un barbecue. Non ce n'è ne <ride> neanche uno. Non ce n'è ne neanche uno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 Eh, purtroppo la gran parte degli studi che io conduco sono fatti per conto di grandi aziende che, con cui abbiamo obblighi di riservatezza molto stretti, ovviamente. Quindi purtroppo anche nel mio libro ho potuto pubblicare qualche cosa, ma non certo la maggioranza delle mm. cose che faccio. Però molte cose di, di tipo generale vengono pubblicate da Ipsos, sul sito di Ipsos, e su LinkedIn io spesso pubblico qualche punto di vista o qualche dato e poi partecipo ai, come speaker ogni tanto ai convegni che si occupano di queste cose, non so, certamente per dirne uno, oppure anche altri convegni che si occupano di queste, di queste tematiche, insomma, io e i miei colleghi naturalmente di Ipsos che fanno queste cose negli altri paesi. Ok, bene, Carlo, un abbraccio virtuale. Grazie. Un abbraccio virtuale. Vero. Un piacere, guardato fino alla fine. L'appuntamento è alla prossima intervista. Se ti è piaciuto il video, iscriviti subito al canale per rimanere sempre aggiornato sulle migliori informazioni in circolazione di web marketing e psicologia digitale. Ciao. Ciao.